Allora, eccoci di nuovo qua. Buona Befana storica a tutti. Ecco che, diciamo, la, la storia si manifesta attraverso queste ricorrenze e anche il giorno dei Re Magi, il giorno dell'adorazione, il giorno in cui si riconosce la nascita di colui che nella nostra civiltà occidentale è stato un faro di libertà dell'anima, ecco in quel giorno si lascia una eh, emanazione di paura e di angoscia per mettere eh, in vibrazione eh, diversa eh, le tante persone che in questo momento stanno rifiutando questa narrazione perversa che sta accadendo. Quindi siamo all'ennesimo abominio. Ancora prima che si verifichi che venga emanato abbiamo questi rilasci di informazioni da questi pupazzi eh, semiviventi eh, che ci raccontano che eh, guarda caso ci sta un obbligo per le persone che superano i 50 anni. Ma chi sono queste persone? Perché viene fatta questa cosa? Questa cosa viene fatta perché sanno già che tutti quelli che dovevano cedere hanno già ceduto. E quelli che non l'hanno fatto sono davvero i più tosti, sono davvero i guerrieri, sono davvero quelli che resisteranno fino alla fine, allargando queste schiere fino al crollo finale di questo abominio. Quindi il mio invito ovviamente è a non lasciarvi scoraggiare, ascoltate quello che avviene. Chiaramente c'è il momento della rabbia, chiaramente c'è il momento dell'abbattimento, ma questa è solo veramente un tentativo di arrestare l'inarrestabile. Arrestare l'inarrestabile. Ciò che viene fatto è completamente illegale e contrario a ogni diritto e costituzione vi voglio leggere e condividere con voi per farvi capire quanto è importante rimanere saldi in questo momento vi darò degli elementi in parte li ho dati già col mio video di ieri ma oggi ve li ripeterò per resistere in mezzo a questa piccola bufera che ci assale hm? sentite queste parole dopo 20 anni di arbitrio del potere esecutivo che avevano portato alla creazione di una dottrina, di una dottrina per la quale la sovranità dello Stato consisteva nell'assoluta potenza o prepotenza. Si deve affermare, si deve affermare nella Costituzione che il potere dello Stato è un potere giuridico e che lo Stato comanda nei limiti della Costituzione e delle leggi ad essa conformi. Questa precisazione è tanto più necessaria in relazione all'articolo 3 formulato dall'onorevole Dossetti. L'articolo 3 che io ho citato più volte, articolo 3 che eh, impegna lo Stato a evitare qualsiasi forma di discriminazione per motivi sociali, politici, ideologici, di qualunque tipo, anche economici. Quindi questa precisazione è tanto più necessaria in relazione all'articolo 3 formulato dall'onorevole Dossetti nel quale si precisa come al singolo o alle collettività o alla collettività spetti la resistenza contro lo Stato se esso avvalendosi della sua veste di sovranità tenta di menomare i diritti sanciti dalla Costituzione e dalle leggi Intervento di Aldo Moro alla seduta per la Costituzione di martedì 3 dicembre 1946. Non saremo da meno! È chiaro questo? E questa è una sacra rabbia! Non saremo da meno! Perché abbiamo intorno a noi orde di esseri, di carne non di carne a sostenerci. Non saremo da meno! È una chiave che vi voglio dare ripetendo il video che ho dato Siate come l'acqua. Io da praticante di arti marziali per tanti anni studiate, vi posso dire che l'elemento straordinario, che è inarrestabile, che ha ispirato tutte le forme di combattimento, è sempre stata l'acqua. L'acqua che ha una sua solidità, in quanto il nostro corpo ha una sua solidità, ma ha un'adattabilità inarrestabile, penetra ovunque, chi ha avuto a che fare con l'acqua lo sa, è inarrestabile, puoi tentare di deviarla, di arginarla, ma essa continuerà il suo percorso, è inarrestabile, allora siate come l'acqua, esaminate con calma tutta la situazione, non vi dico di sottrarvi al cambiamento perché l'acqua si adatta. Per cui se questa spinta sarà abbastanza forte da giustificare eh, l'abbandono del nostro lavoro, il cambiamento del nostro lavoro, l'abbandono della nostra patria, il cambiamento della nostra patria, ben venga anche questo, purché non cessi la battaglia per ciò che è di più sacro che è la natura stessa di questo elemento, cioè la libertà. Non si può fermare la libertà. La libertà dell'anima e del corpo è sacra nell'individuo e va preservata, come ben diceva Aldo Moro, in questa seduta per la Costituzione. Noi siamo in mezzo ad una battaglia. Realizzatelo. Questa è la nostra risorgenza, ovvero sia il corrispettivo del nostro risorgimento storico. Siamo nella nostra risorgenza. Non c'è da lamentarsi per ciò che succede perché è una vera e propria battaglia ma noi non cederemo un passo sulle nostre posizioni con l'abbraccio aperto e con il sorriso aperto e con la comprensione che tanti esseri dovranno cambiare e mutare, tanti esseri che ora stanno a guardare dovranno riprendere la loro posizione e avere il coraggio di schierarsi e io dico a te, a te che mi hai detto l'altro ieri di stare in vigile osservazione. Ma quale vigile osservazione quando qualsiasi presupposto di libertà individuale viene stracciato da questi pupazzi irresponsabili e completamente compenetrati nell'oscurità. Ora è il tempo di essere acqua, acqua che fluisce inarrestabile verso la sua meta e la meta è la risorgenza di tutti i popoli, di tutti gli individui. Contro il potere economico e la materia sola. Il denaro non è un male in sé, è uno strumento, ma quando diventa il fine è l'abominio. Non è possibile permettere che questo vada avanti oltre. Io non lo permetterò, io non mi fermerò mai, non cederò a nessun tipo di ricatto, nemmeno quello che di fare carte false per andare avanti. Andrò dove dovrò andare. Se dovrò combattere da fuori della mia patria, combatterò da fuori della mia patria. Se potrò combattere da dentro, rimarrò dentro. Esaminerò tutte le possibilità. Ma con il sorriso e con la consapevolezza che io non sono solo corpo e perciò nulla mi può essere fatto. Alla mia anima immortale questo non può che fare bene. Unitevi. Oggi pomeriggio io mi vedo con un gruppo di miei pari con i quali ci abbracceremo, esamineremo il tutto e troveremo le risposte più adeguate, come l'acqua. Come l'acqua che si unisce, tanti rivoli che insieme diventano una cascata inarrestabile, un fiume di fronte a cui nulla può resistere unitevi se non l'avete già fatto di trovare i vostri pari i vostri simili a frequenza allineata, cominciate a farlo c'è bisogno di vedersi nella carne di unirsi e di schierarsi insieme le spade non sono fisiche in questo caso le spade sono dentro di noi ma ogni guerriero reale, anche chi come me ha studiato per tanti anni arti marziali, sa che il combattimento reale è altrove. Il combattimento reale è dove veramente si ha la forza di generare questa luce nonostante tutto. Dove si ha la forza di non arretrare di un passo, nonostante le tempeste e il vento vogliano spingerci a fare questo. Ricordatevi, acqua siate acqua, non abbiate paura di cambiare nulla e vedetevi e unitevi nello spirito. Vedetevi nella carne e alimentate lo spirito che è la forza più grande che un essere vivente abbia. Nulla può essere fatto alle nostre anime, nulla può essere fatto alle nostre anime. Forza, forza, forza.